La TV 5 Stelle raddoppia. Ci sono tanti argomenti da approfondire e per questo un ulteriore appuntamento con la TV in movimento. Per questo speciale saranno ospiti in diretta Daniele Esposito Paternò, Giuseppe Lo Monaco. Salvo Mandarà, reporter per caso, presenta la TV 5 Stelle. Speciale Affare Clorosoda del Petrolchimico di Gela, lunedì 3 dicembre, ore 21 e 30. In diretta sul canale youtube di Salvo Mandara, www .youtube Salvomandara www.youtube.com. Per essere sempre aggiornato, iscriviti al canale. Visita anche il sito tv5stelle.blogspot.it.